Eccoci. Separare la esercizio tauista numero diciannove, eccoci. Scusate, eh. Un momento speciale con <fie> <fie> In... rifacciamo. Esercizio tauista numero 17. La gru... Le zampe rosse e ricominciamo rifacciamo allora. patrizia roberti <ride> ottimo patrizia roberti presidente della international <ride> Dopo suonare il giuto, uno eh, suonare il liuto, rifacciamo. Siamo arrivati alla terza puntata di Come Siamo, le nostre protagoniste, rifacciamo.